Ciao a tutti, sono Laura Antichi Vediamo ora come creare un semplice proiettore per uh, diapositive Innanzitutto è opportuno aver uh, creato le diapositive Ad esempio, vi mostro con un PowerPoint E poi averle salvate, sal con salva con nome, in uh, in, in uh, JPEG oppure in uh, PNG. Dopo aver fatto questa operazione, le uh, diapositive vanno uh, caricate andando nel menu Costruisci, in carica immagine, una per una si scelgono le immagini e si caricano in uh, OpenSim così da averle a disposizione nell'inventario. Come potete vedere, ho caricato tutte le mie diapositive nel, nell'inventario. Queste diapositive riguardavano una presentazione degli script. Ora vado a costruire un pannello, chiudo l'inventario... Quindi clicco nella sandbox, crea, creo il solito, eh, creo un cubo, qui va bene, la, la sfera, facciamo il cubo. Ho messo il cubo invece della semisfera quindi che mi era venuto automaticamente e eh, cliccando eh, in modifica vado a eh, quindi modificare le uh, dimensioni del mio cubo per uh, uh, costruire un uh, pannello allora per quanto riguarda l'altezza la, eh, e eh, la larghezza potrebbe anche andare bene così ora vado a modificarne lo spessore e lo rendo sottile ecco questo è il pannello che mi eh, servirà come proiettore delle mie eh, diapositive ora vado eh, in eh, contenuto e in contenuto vado a caricare le mie eh, texture ossia immagini delle diapositive quindi apro l'inventario eh, seleziono mh, le... Mh, seleziono le diapositive come vedete dalla prima fino alla diciottesima e trascino le diapositive che ho selezionato nel contenuto della uh, lavagna okay. poi dovrò uh, mettere uno script quindi nuovo script il nuovo script uh, con il destro del mouse vado in rinomina lo rinomino proiettore faccio invio Apro il proiettore e vado ora a incollare lo script. Questo script mi permetterà di visualizzare le diapositive sulla lavagna. Quindi vado in salva e vedo se tutto è andato in porto. Sì, mi dice che la compilazione è riuscita, il salvataggio è completato. Chiudo... Lo script e qui sono a posto. Ora vado come solitamente faccio, anzi, vado in contenuto ancora. Per quanto riguarda il proiettore, eh, do i permessi, do tutti i permessi, che così le persone potranno vedere e eh, così imparare a utilizzare eh, poi lo script. Eh, applica ok ora devo andare in generale e dare un nome quindi proiettore diapositive come descrizione Metterò lezione di scritte. Do il condividi con il gruppo, siamo in un ambiente educativo in questo caso. Poi chiunque copia, il proprietario successivo do tutti i permessi: copiare e modificare, copiare e trasferisci. Quindi sono a posto, vado in texture ora. Vado comunque a selezionare la faccia, seleziono la faccia, questa faccia in fronte, vado a scegliere la uh, texture, tra le mie texture, scelgo la uh, prima, uh, la, uh, la prima uh, tre, uh, texture, questa, e uh, Ok Dovremmo essere a posto Chiudo questo Vado eh, ora a vedere se la, lo script funziona cioè Clicco, come potete vedere, funziona sul, sul fronte. E vedete che riesco a scorrere le uh, diapositive ottimo quindi questo quando si vogliono uh, presentare delle diapositive agli studenti in un ambiente OpenSIM ora vado a controllare però una cosa vado a controllare che eh, non ecco, vedete che me l'ha messa su, su tutte quante le facce quindi clicco sulla eh, faccia posteriore modifica e eh, tirerò via la texture dalla parte posteriore nella parte posteriore quindi e, e la, la renderò vuota darò magari un colore rosso alla parte posteriore ok ok ora chiudo e vedo che, me me che mi ha uh, uh, che mi ha messo tutto rosso cose che possono capitare, meglio che capitino qui per vedere come far fronte a, eh, quindi ai problemi quindi clicco e di nuovo in modifica avevo selezionato la faccia, si vede che non ce l'era presa di nuovo clicco qui il colore lo faccio bianco di questa faccia eh, luminosità massima vado a ricliccare su texture e vado a scegliermi la mia, nel, nel mio, nelle mie texture vado a scegliere la, la texture della, della diapositiva iniziale la prima, ecco, ok ok Adesso eh, tutto è a posto, vedete quindi che eh, ci vuole un po' di cura, perché pur avendo prima selezionato soltanto la faccia eh, principale, mh, era accaduto che eh, si prendesse mh, la, mh, la, la diapositiva sulle altre facce. Invece Adesso, adesso è tutto perfettamente in ordine a questo punto posso, potrei anche mh, assottigliare questa, eh, questa diapositiva ma eh, va bene così, la lascio così quindi eh, abbiamo raggiunto lo scopo di eh, preparare delle diapositive pronte per essere visualizzate e presentate alla, alla classe poi dopo posso ingrandire o rimpicciolire la stessa mm, diapositiva ma eh, posso andare in modifica naturalmente fare ancora delle modifiche per quanto riguarda la, ad esempio potrei ruotarla leggermente indietro così potrei mm, allargarla un po' forse, ecco, posso eh, apportare dei successivi ritocchi. Comunque le slide sono pronte e sono anche pronte da consultare perché ho attribuito a questo lavoro eh, tutte, eh, tutti quanti i permessi.